viaggi molto, ogni volta che cerco di contattarti sei in un posto diverso del mondo, quindi ehm, sicuramente sarai più, eh, avrai più familiarità con il modo di fare giornalismo sia di altri paesi del, dell'Europa sia con come si fa il giornalismo negli Stati Uniti. Secondo te la direzione in cui si sta andando in Italia ehm, calca le orme di alcuni di questi oppure da in una nuova. A mio avviso in, in Italia abbiamo dei fenomeni che dire, divergenti, ma che vanno in direzioni diverse o comunque che viaggiano a, a velocità diverse, per cui da un lato abbiamo uh, molte, molti giornalisti, non soltanto giovani e giovanissimi, ma anche qualcuno più avanti con l'età, e anch'io da 35 anni dovrei essere ormai quasi nella seconda metà dell'insieme però battute a parte eh, c'è cioè una parte di, quindi di giornalismo che ha capito qual è il valore di internet qual è il valore dei social media cosa possono aggiungere al, al racconto giornalistico e quindi si è inserito in questo flusso lo vive, lo, lo partecipa, lo segue si aggiorna con conoscete nuovi vede quello che succede all'estero e ha contatti con l'estero e quindi è allo stesso livello di quello che dei, dei, dei loro colleghi eh, americani o europei però eh, diciamo come controaltare a questo gruppo di giornalisti che sicuramente sono quelli più attivi sul web, hanno qualche legame con le testate tradizionali ma nelle loro testate non sono, senza, non sono sicuramente dominanti c'è tutta invece una parte di giornalismo soprattutto televisivo e cartaceo che in parte ha capito i nuovi strumenti e, e cerca in qualche modo di raccontarli eh, semplificandoli eh, ma nella maggior parte dei casi questo gruppo di giornalisti che è quello che fa più opinione e che senz'altro ha la maggiore visibilità sull'insieme dell'opinione pubblica non frequenta questi strumenti non, non li conosce, non li pratica se non per sentito dire e quindi fa un po', racconta un po' un fenomeno come se eh, stesse invece che dentro la piazza ma dentro casa con la porta chiusa quello che succede fuori quindi non ha senz'altro né una dimensione di qual è il cambiamento ma non è neanche in grado di usare questi nuovi strumenti ai propri, ai propri vantaggi, nel senso di raccontare meglio le storie. Non voglio però generalizzare perché mi è capitato anche in qualche evento internazionale in Italia di sentire giornalisti di telegiornali italiani, eh, corrispondenti esteri, che dicevano di, di usare Twitter non per Twitter ma per cercare di avere ulteriori fonti rispetto a quello che stava succedendo nel paese in cui si trovavano. Quindi non è, detto, non è giusto fare l'equazione telegiornale giornalismo vecchio e invece internet eh, giornalismo nuovo. Anche perché oggi su internet ci sono dei nuovi giornali diretti da giornalisti che vengono da testate vecchie. Mi viene in mente per esempio Lettera 43. Che eh, visto un po' rispetto agli altri giornali è quello che può sembrare un po' più neutrale rispetto, rispetto agli altri. Quindi è un mondo variegato, non direi che siamo, mediamente siamo indietro, ma con alti e bassi, quindi, come un po' anche il resto, una caratteristica del nostro paese, che ha una quota probabilmente di circa 10 milioni di persone che parla più o meno bene inglese ha senz'altro risorse economiche sufficienti, ha contatti con l'estero, ha una buona posizione lavorativa e di fatto è a pieno titolo un cittadino europeo e globale, tra l'altro c'è probabilmente uno zoccolo ancora più ampio di una ventina di milioni di persone che ha un livello di istruzione basso, legge pochi libri se non nulla guarda soltanto la televisione, ha un consumo culturale molto basso, non sa l'inglese e quindi vive in un mondo quasi a parte rispetto a, alla parte più avanzata del paese. Questo si rispecchia un po' anche nell'ambiente giornalistico. Um, sì, mi è fatto venire in mente un'informazione un che mi era pervenuta un po' di tempo fa. Um, e cioè che in Italia un lettore forte, statisticamente, è considerato uno che legge, non ricordo se 10 o 12 libri all'anno, 12. 12 libri all'anno, eh, esatto. che a me sembra pochissimo, non so che cosa ne pensi tu, in merito. Guarda, io sono, io e penso anche tu siamo fuori scala, non voglio dire migliori o peggiori di qualcun altro, però eh, anche grazie al, eh, all'uso degli ebook ti posso dire che quest'anno sono già arrivato a 81 libri letti tra brevi e lunghi quindi misurato se, se la stessa statistica istat che richiede di identificare quali sono gli italiani che hanno letto più di 80 libri all'anno eh, non so in quale piccolo segmento della popolazione ritrovi comunque sì, mediamente sono d'accordo con te non so se poi questo questo 12 è preso per indicare almeno un libro al mese o anche perché magari le stesse statistiche vengono fatte con gli stessi eh, insiemi di libri letti anche all'estero e quindi può essere una ricerca comparabile, non ti saprei dire, però senz'altro 12 libri letti io li ho letti credo nei primi dieci giorni di gennaio. Insomma un lettore fortissimo, altro che forte, per gli standard italiani almeno. <ride> Comunque, ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che si parlava di utilizzo di social media, abbiamo parlato di utilizzo di social media nel giornalismo e per la diffusione di informazioni. Sì. Però, eh, visto che tu hai lavorato per diverse aziende eh, in vari ambiti, ti voglio chiedere che cosa ne pensi dell'utilizzo di social media e social network, soprattutto all'interno dell'azienda, se possono essere utili o per no. Ma a mio avviso tutte le tecnologie vanno usate eh, tante non perché vanno di moda o perché sono diventate di massa, ma perché possono dare un vantaggio rispetto a chi le utilizza, quindi eh, questo vale anche per le aziende che possono usare questi strumenti sia per fini interni e quindi per fluidificare la comunicazione all'interno dell'azienda, lavorare in maniera collaborativa e diffondere meglio le informazioni all'interno dell'azienda sia essere, possono essere usati esternamente per abilitare e, e dare forza all'insieme esteso dei partner dell'azienda che comprende non soltanto i fornitori o gli azionisti o i media partner ma eh, diciamo nel suo insieme più vasto comprende anche clienti con i quali è possibile non soltanto capire se i prodotti che l'azienda e i servizi che l'azienda offre rispondono alle necessità del, del cliente ma quali altri servizi o, o migliorati i prodotti eh, insieme agli utenti può essere un modo per eh, ulteriore, dare ulteriore business eh, e far crescere ulteriormente l'azienda. Quindi in quest'ottica, senz'altro i social network possono eh, dare un contributo a, a rendere più moderna, più competitiva un'azienda. Tutto sta poi a avere una strategia alle spalle, cercare di capire eh, in base alle proprie esigenze quale può essere lo strumento più adatto, consapevole di una cosa che questi strumenti richiedono una struttura aziendale che sia volta alla trasparenza, all'apertura e con un modello quindi molto a rete più che un modello gerarchico vecchio tipo. Quindi se un'azienda non, non fa questo cambio di mentalità, qualsiasi social network utilizzato non dà i frutti sperati. A eh, questo proposito ho giusto lì un input, c'è cioè un libro di Charlene Lee. Che si chiama Open Leadership che sta proprio a sotto questo come l'azienda che voglia usare al meglio questi strumenti debba concepire un modo diverso di, avere, di gestire la propria leadership dal top management in giù quindi in un sistema molto più aperto e trasparente questo comporta chiaramente anche dei rischi e un modo diverso di di, di lavorare, però credo che la storia recente dimostra che le aziende che hanno avuto una, un management e una leader di questo tipo sono quelle che oggi sono meglio posizionate sul mercato internazionale, quindi semplicemente guardando questo dato eh, ogni azienda dovrebbe cercare di trasformarsi in questa direzione.